Cardoni, cardoni fritti! Buoni, buoni stasera! Ciao! Allora, ma come si prepara? Allora, prendo e li pulisco. E stasera, cardoni fritti. Pulire se levano quelle dure? con le brutte A cosa serve il limone? Siamo callo, eh, così non diventano neri. Poi prendo la pentola. Un bel pentolone, eh? bel pentolone. Per la mano. Aspetta, Vito li metto sul fuoco, va. <coughs> e ci eh, addomano. E eh, già. Accendiamo. Ecco fatto. Sul fuoco. Okay. Sul Fuoco con acqua. Acqua, limone. Limone. Succo e sì. poi si mette direttamente... lo dovreste lasciare la morente eh? mettiamo sale con acqua fredda ora che bolle ci aggiungiamo di tanto di Cosa serve per il carbonato? Per farle cuocere di più. Si ammorbidiscono più. e si sbiancano. Sto vedendo se sono cotte. Sì, sono cotte. Scolare. sto cominciando a pulire sarebbe i fili ce levo tutti i fili in due e poi pulisco fa la sepulitura fatta poi? Okay. basta, poi si devono, si devono fare la pastella e poi si friggono a dopo ancora ciao cosa stiamo facendo eh allora, adesso? la pastella questa è la farina? Eh, 700 grammi okay. E questo è il lievito. Il lievito. Sono 25 grammi. 25 grammi. Ah. Allora, allora, preparazione. Preparazione. Si sì. messa la farina, tutta sì. bella così. Si fa in buco. Si ci mette il lievito. Tutto, si mette l'acqua e poi verso l'acqua l'acqua fredda o calda? è tiepida, lievita prima così Acqua poco alla volta? si sì. adesso si va lavorando adesso si va lavorando il sale e continuiamo con sì. l'acqua poi un po' di zucchero. Sempre per farla un cucchiaino ci basta. Oh amore. No. Basta. E continuiamo a mettere l'acqua. E di buona ma biancheria questa, centripola. È così, è perfetto. Già fatto? Sì. Poi Ora la copro con uno strofinaccio. Appena è gonfio. E si comincia a friggere. Appossi. Ci mettiamo la copertina. Mettiamo la copertina. Allora. E ora voilà. finale ora li frigo <ride> e poi e poi adumerci ah. Addome a la parietta mamma mia olio di seme di seme aspettiamo che sia caldo sì. nel frattempo scopriamo questa cosa ah. bella, bella gonfia questa è la pastella che lievitata lievitata È, è raddoppiata yes, yes. adesso spietti zitto No io non parlo fai, fai tu ma adesso Adesso mergo il cardone Fai vedere fai vedere Cardone Le cardon Così si immerge mm. leggermente, no, non si affoga. Diciamo che si impana. abbondante a tempo si aspetta che diventano biondi cominciano a diventare biondi è buone una diventazione biondi non le... mi sta venendo l'acquolina Buonissimi ragazzi! Così, appena si mangiano, mm. cardoni! Se non sono fatti con questa procedura che avete visto, vengono amari, duri, non si possono mangiare. Quindi, bisogna saperli fare. Sì, è vero quello che dice mia nuora ora allora, fa poco, li gustiamo mm. io collaboro, perché mi do merita uh -huh. del mio soldo. Allora, questo è il primo ragazzi eccola Mm -hmm. Sì, ora ci rischiamo Tutta forza Uno Buonissima mettiamo le robe se te per me. Due Non te bruciare mm -hmm. Buone Caldino Sì Ok, buoni! Mm. Buoni! Mm. Buoni, bon buoni! Buoni! Ok, vi saluto e buon appetito! Ragazzi, iscrivetevi al canale se vi faccio simpatia! Ok, vi saluto! Iscrivetevi al canale Ufficio. e mettete un like! Va, va, ho.